Abbiamo detto che due o più bipoli sono in serie se si trovano sullo stesso ramo di un circuito e sono quindi attraversati dalla stessa corrente. Vediamo adesso le conseguenze dell'identificazione di bipoli in serie nel caso particolare che questi bipoli siano dei resistori. Facciamo un esempio di un circuito molto semplice. Supponiamo di avere un generatore di tensione è 3 bipoli e che tutti e tre questi bipoli in questa configurazione siano resistori quindi identifichiamoli con i nomi r1 r2 ed r3 per differenziarli uno dall'altro procediamo nell'identificazione delle grandezze elettriche del circuito, allora vediamo in questo circuito non sono presenti nodi perché eh, non, sono, non ci sono punti in cui convergono eh, tre o più rami, è un caso particolare, un circuito molto semplice in cui è presente come, dire, come caso particolare un unico ramo che è in comune per tutti i componenti, quindi nel, nel circuito sarà presente un'unica corrente andiamo a identificarla nel circuito, come eh, la identifichiamo? sappiamo che la corrente la identifichiamo con un verso che dobbiamo scegliere essendo unica la corrente del circuito, questo verso la eh, stabiliamo osservando i bipoli e vedendo se eh, nel dover rispettare la convenzione sui segni c'è qualcosa che ci eh, come dire, suggerisce e in parte ci obbliga nella scelta del verso della corrente abbiamo che nel circuito è presente un generatore eh, di tensione, eh, sappiamo che il generatore eh, di tensione come bipolo attivo deve rispettare la convenzione sui segni con la corrente uscente dal morsetto identificato col più, quindi in questo circuito la corrente sarà questa identificata con questa freccia uscente dal morsetto più del generatore. A questo punto avendo identificato la corrente possiamo procedere nell'identificazione delle tensioni rispettando a questo punto la convenzione sui segni per i bipoli passivi per ogni bipolo passivo indichiamo col segno più il terminale dove entra la corrente che abbiamo sopra indicato e quindi sarà questa eh, torniamo alla considerazione dei resistori in serie, in serie perché i tre resistori R1, R2 e R3 si trovano sullo stesso ramo, sono attraversati dalla stessa corrente e quindi rispettano eh, esattamente la definizione eh, quali sono le conseguenze? due o più resistori in serie presentano una resistenza equivalente, che possiamo chiamare resistenza EQ non è eh, obbligatorio ovviamente usare questo, questo nome, ma chiamiamola resistenza equivalente della serie è data dalla, semplicemente dalla somma delle resistenze dei singoli resistori che compongono la serie quindi in questo caso la somma di R1, R2 ed R3. Una volta determinata la resistenza equivalente, quello che succede è che il circuito dal, dalla sua configurazione iniziale, diciamo quella reale in cui compaiono i tre eh, resistori effettivamente presenti nel circuito, si trasforma nel circuito equivalente in cui al posto delle tre resistenze in serie noi poniamo l'unica resistenza equivalente determinata. Ovviamente tutte le altre parti del circuito non devono cambiare, quindi il generatore mantiene la sua posizione e eh, la disposizione dei segni, la corrente I sarà sempre uscente dal più del generatore, sarà la stessa che ovviamente attraversa la resistenza equivalente, così come attraversava le singole resistenze in serie. Se eh, facciamo un ragionamento di tipo energetico per, che ci confermerà nell'equivalenza della, eh, della resistenza equivalente appunto della serie, Possiamo, possiamo vedere che la, la potenza erogata dal generatore sappiamo essere vg per i, siamo in corrente continua e questa è la potenza erogata. Per eh, la conservazione dell'energia in questo caso andiamo eh, il ragionamento alla potenza tutta la potenza erogata deve essere assorbita dagli altri componenti nel circuito non essendoci dispersione in altre forme di energia quindi eh, sappiamo che la potenza assorbita in totale sarà data dalla potenza assorbita da R1 più la potenza assorbita da R2 più la potenza assorbita da R3 e sappiamo che le potenze eh, assorbite dalla resistenza sono quelle poi dissipate per effetto Joule e saranno date come possibile espressione da R1 per la corrente nella resistenza 1 al quadrato più R2 per la I sempre la stessa al quadrato, più R3 ancora per la stessa I al quadrato, in quanto tutte le resistenze sono attraversate dalla stessa corrente I quindi vedete che il quadro qua lo possiamo raccogliere a fattore comune, quindi avremo R1 più R2 più R3 sommati tra di loro il tutto moltiplicato per il quadro ma il termine tra parentesi non è altro che la resistenza equivalente per I al quadrato e quindi questa è la potenza assorbita dalla resistenza equivalente Quindi vedete che la potenza assorbita dalla resistenza equivalente è esattamente la stessa assorbita dalle tre resistenze che la compongono e quindi è verificato anche il bilancio energetico che ci, eh, come dire, conforta nel aver detto che la resistenza equivalente della serie è semplicemente la somma delle resistenze in serie che compongono la serie